Vorrei sottolinearla perché mi sembra la cosa più importante e anche un segnale eh, la presenza a questo tavolo oltre che dei magistrati, oltre che del presidente della commissione antimafia, del sottosegretario allo sviluppo economico che eh, eh, diciamo è un, un fatto rilevante anche se eh, uno può pensare va bene ma eh, è una palermitana eh, ve la trovavate qui a portata di mano No, cioè, perché, quello di cui vi prego di non parlare perché io già ho dei limiti strutturali, insomma, sono nato un po' così poi quando la gente parla vado in tilt non, non riesco a capire più e, eh, per cui questa presenza, dicevo, è una presenza eh, molto, molto importante. È importante perché, perché eh, il ruolo del Ministero dello Sviluppo Economico e, semmai, magari in un altro convegno si aggiungerà. Io mi auguro, credo che sia un'idea percorribile, il Ministero del Lavoro per gli aspetti che riguardano i dipendenti delle aziende confiscate, per esempio che in passato eh, diciamo eh, temi che in passato sono stati affrontati e che poi insomma sono stati abbandonati eh, dai, dai governi e quindi diciamo questa può essere un'ulteriore come possiamo dire gamba in un ragionamento eh, che, ehm, in un ragionamento di prospettiva ma torniamo a noi eh, si è detto, si, si è parlato molto di dati statistici e certo eh, si è parlato molto per esempio del dell'elemento chiave che fa pensare alla presenza della eh, criminalità organizzata individuando per esempio gli omicidi, la presenza di omicidi, mi veniva in mente che eh, la Trapani degli anni 70, eh, se consideriamo questo elemento, era un paradiso terrestre, probabilmente eh, non c'erano omicidi. Io ho sempre pensato, scusate la mia, diciamo, i miei limiti, e ho sempre pensato che semmai la, la presenza pervasiva delle mafie si vede dall'assenza di omicidi, cioè nei casi in cui c'è un controllo del territorio eh, assoluto, forte, eh, gli omicidi sono, tendono a diminuire perché c'è chi garantisce l'ordine, questo è un elemento. La seconda questione è quella del 416 bis, eh, io Faccio un, faccio un ragionamento sempre da apprendista stregone e a me sembra mh, di percepire una certa inadeguatezza ormai dello strumento della definizione di associazione mafiosa rispetto a una serie di elementi che invece sono piuttosto evidenti, per esempio l'incrocio tra eh, prima è stato detto e sottolineato, mi pare l'ha detto molto bene per Giorgio Morosini, eh, l'incrocio la, tra eh, l'attività delle mafie vera e propria e il ruolo che in, nel generare affari, fatturato e eh, una serie di vantaggi giocano sia eh, gli apparati pubblici mh, eh, variamente intesi, quindi dalle, dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti locali a, diciamo, senza nascondere nulla, per esempio, a, ad alcune partecipate dei, dei comuni o mh, delle regioni, eh, sia al ruolo di mediazione, non di mediano, mi dispiace dirlo, insomma, però eh, in molte inchieste in Calabria, eh, in Lombardia, in Piemonte, eh, in Veneto. Eh, possiamo continuare, in Campania emerge un ruolo molto eh, da intermediazione criminale, da rapporto, da eh, cerniera delle eh, classi professionali, non degli avvocati solamente, ma degli ingegneri, di tutti e quindi questo è un elemento che rimane come sfondo nel, nel, nel nostro paese. Allora, Tanto per cominciare a sbrigarci, prima che Cocomi venga a togliere il microfono, eh, partirei dalla questione, dalla questione del, 400, eh, del 416 bis, da, questa, ehm, come dire, da, da, da una rappresentazione di cosa nostra o delle cose nostre o delle mafie in generale che è molto fluida, a volte impercettibile, che ha messo anche in difficoltà il giudice di merito per esempio in Lombardia, e, eh, ma non solo questo... A, a, c'è un'altra questione che è stata per esempio sollevata in commissione antimafia dal professore Fiandaca ma che è stata anche detta prima, che è quella della formazione dei magistrati. Siamo, siamo proprio sicuri che i magistrati che indaga in parti del paese dove magari non c'è una presenza storica eh, delle mafie, siano pronti, capiscano qual è in realtà il problema, riescano a fare le giuste connessioni, siamo veramente sicuri che l'apparato investigativo complessivamente è eh, pronto, vista, diciamo, poi 70 sentenze in Cassazione di cui eh, forse l'80% riguardano eh, riciclaggio di robe varie che non sono certamente eh, mafiose, eh, siamo proprio sicuri che siamo in grado di capire come in questo momento, come in questo momento eh, vengono in realtà riciclati i denari delle, i denari delle mafie. Lo chiedo... Eh, lo chiedo ovviamente a Franco Roberti che ha la responsabilità di guidare la procura nazionale antimafia, quindi che ha una visione d'insieme e un compito di coordinamento. Vi pregherei...